Grazie, allora vi ringrazio per l'attenzione con la quale avete seguito il film. Era nella sala in cui ero io c'era un, un silenzio importante. Abbiamo visto un, un film molto importante, un film che mancava, un film eh, necessario a raccontare: eh, non la cronaca o la sociologia, eh, è un film che è dentro la pancia delle dinamiche delle, di un'organizzazione criminale come l'Andranghio eh, salto, pistolotti, cornici, contesti abbiamo una grande opportunità che è quella di avere con noi l'autore del libro Anime Nere che ispira il film lo, lo accompagna nell'umore, nel sapore, nei colori ma è un libro molto importante da leggere perché il film non esaurisce il libro e quindi questo è, è sempre così ma oggi con questo, questo film ancora di più e poi Pepino Mazzotta che è un bravissimo attore del nostro cinema, del, del nostro teatro perché è un bravissimo attore teatrale eh, che è riuscito a, a, a disegnare un personaggio come quello di Rocco su cui avete abbiamo visto l'escursus, la parte milanese, la parte calabrese, quindi io farei così se volete, piuttosto che iniziare con loro, mi piacerebbe che foste voi ad iniziare a fare delle domande e quindi a interloquire direttamente. Vi ricordo che oggi pomeriggio Uh, dopo un primo incontro alle tre in Casa della Conoscenza con altri scrittori, loro saranno intervistati da Carlo Lucarelli alla presenza anche di un bravo giornalista come Toni Mira. Per cui a chi gli rimane ancora un po' di voglia uh, può tornare alla Casa della Conoscenza e ascoltarlo. Ciao salve, sono Piero, mi presento, anche il spontaneo. Volevo sapere il metodo quanto era dedicato per creare una opera così essenziale eh, Penso che tu voglia parlare sia del libro che poi della, della sceneggiatura. Eh, beh, prima non lo dicevo mai, adesso da qualche mese lo dico. Uh, il libro è stato scritto in quattro giorni, non, non c'è stato nessun lavoro di editing perché ero, io non facevo lo scrittore, facevo altre cose, sono lavoro in legge, lavoravo in uno studio legale, non avevo mai scritto prima se non eh, atti giudiziari e citazioni, roba del genere. Eh, vivevo a Milano, sono tornato in Calabria e mi è uscita questa cosa. Beh, una cosa che, che è piaciuta a quelli a cui l'ho fatto leggere, allora l'ho mandata in giro e c'è stata una casa editrice eh, che ha deciso di, di pubblicarlo, quindi è uscita in quattro giorni eh, dal computer, però magari era una cosa che in testa girava, girava da anni, che poi era, una, era la storia dei ragazzi eh, che io ho visto crescere intorno a me, perché io vengo da questo piccolo paesino della Roclida e dell'Aspromonte che si chiama Africa, Quindi mh, a rimanere la storia di questi ragazzi ed è, sono vent'anni del loro viaggio che come avete visto voi è infernale nel, nel mondo esterno rispetto eh, all'Aspromonte. Una cosa nata in breve come libro ma eh, che è stata lunghissima poi come trasposizione cinematografica. Con, con Francesco Munzi ci siamo conosciuti eh, nel 2010 eh, fino a quando il film non, non è uscito si è sempre lavorato eh, si è lavorato per più di un anno al soggetto per più di un anno alla sceneggiatura ma poi si è lavorato continuamente giorno dopo giorno perché poi eh, anche la, la, la sceneggiatura cambiava in base alle scelte che francesco faceva eh, degli attori no? non per fare l'elogio eh, di peppino mazzotta però mh, tutti i più grandi attori eh, italiani sono stati, st sono stati in ballo eh, per le parti dei protagonisti e Francesco Munzi che è una persona oltre che bravissima, molto meticolosa, eh, alla fine ha scelto quelli che, che, che lo convincevano di più e il risultato penso che, che, che, che, si, sia, che si sia visto. Eh, poi eh, è molto più difficile scrivere per il cinema rispetto a quando tu scrivi per fare un libro, perché tu scrivi per fare un libro e ti confronti solo con te stesso fino a quando non ci sarà qualcuno che decide di pubblicarlo. Quindi te la canti e te la suoni come vuoi. Scrivere per il cinema, scrivere un soggetto, una sceneggiatura, comporta... Un... Una discussione, un confronto che è continuo, che è serrato, cioè, non partiamo, ma eh, l'abbiamo descritta so, 50-100 volte. Cioè, si, si iniziava presto la mattina, a sera eri, eri convinto di aver fatto un buon lavoro e poi Francesco invece prendeva eh, e strappava tutto. Così nasce. è un confronto continuo, molto, molto duro anche. Con, con dei punti di vista che sono diversi perché poi tu fai delle scelte che sembrano semplicemente di scrittura ma eh, tu quando decidi di, di, di ammazzare o di far vivere un personaggio eh, in realtà ci metti qualcosa di, di, di sentimento che è tuo e, e, e nel quale sei coinvolto. No? Tutte le scelte non sono state facili, anzi, eh, al, al contrario. E in questo caso, dopo questo che ha detto il signor Chiriaco, volevo chiedere all'interprete come si è sentito nel dover interpretare un ruolo così importante del eh, film. Diciamo che insomma, fare un film è, è, un, è un lavoro collettivo, impiega diciamo. un'enorme quantità di persone, nella parte iniziale che è la preparazione, nella parte centrale che sono le riprese, poi nella parte diciamo, finale, che è quella della post-produzione, dove si compone i film. Quindi gli attori sostanzialmente sono un pezzettino di tutta questa enorme macchina, eh? Sì, sono interpreti certo, ma soprattutto interpreti, perché chi scrive la sceneggiatura in qualche modo prende, si assume delle responsabilità, il regista che è un po' il timoniere della nave è quello che comunque si assume tantissime responsabilità, non lo dico questo perché eh, chiaramente il lavoro che facciamo noi ogni volta che ci viene affidato un personaggio è un lavoro diciamo di, quasi dico di, come se in qualche modo uno de deve diventare amico di qualcuno che non conosce fino al punto da conoscerlo così bene da potersi in qualche modo scambiare con lui, no? Però eh, al cinema è molto importante che il timoniere, cioè che il regista sia una persona che abbia le idee molto chiare e indirizzare tutti quindi gli attori e tutto il resto in un'unica direzione. E in questo, insomma, bisogna dire che io ho molta gratitudine nei confronti di Francesco, sia perché mi ha scelto tra una marea di attori che potevano fare questo ruolo, e sia perché sul set è stato veramente molto, molto, molto attento, ognuno di noi, con grandissima attenzione a ogni piccolissimo particolare, delle volte anche irritante, per quanto era, diciamo, meticoloso. Eh, poi, sulla questione del personaggio in sé, eh, io sono calabrese, quindi una parte di quel mood lo conosco perché ci sono cresciuto, fa parte della mia formazione non tanto diciamo formazione criminale ma proprio formazione culturale un modo di guardare e di vivere il mondo che io conosco molto bene quindi in questo senso è stata l'opportunità per me di, come dire, raccontare un pezzettino di quello che sono io culturalmente no? eh, per il resto, essendo una storia molto interessante e una sceneggiatura scritta molto bene non solo per quello che è il plot ma perché è una sceneggiatura che contiene tutta una serie di azioni cioè è recitabile non tanto attraverso le parole ma attraverso delle azioni che gli uni fanno sugli altri e per un attore avere tante parole serve a poco ma avere azioni da fare azioni emotive da fare è una grandissima opportunità è un regalo che qualche modo chi scrive ti fa, eh, perché spesso invece si pensa che si, può, si possa scrivere descrivendo quello che deve accadere facendo dire ai personaggi le cose che accadono. Molto più difficile è scrivere gli accadimenti. Ecco, questa è una sceneggiatura che ha pochissime parole, ma in cui succede tantissimo, per cui si chiede, Francesco e la storia stessa ha chiesto a noi di far succedere le cose a prescindere da quello che dicevamo e questa è una, una gioia per un attore quando si presenta l'occasione di poterlo fare. Altri? Da cena della sparatoria come si sentito morire? sono zitini! non sono più io ho, ho una specie di primato, diciamo, l'80% di cui ho fatto sono morto, ho stato ho stato ferito gravemente quindi insomma sono abituato a queste cose però in particolare questa scena qui è, eh, quando io ho letto la sceneggiatura e quindi mi sono, ho tentato di costruire un immaginario su quel momento me l'ho immaginato molto epico diciamo perché dicevo no, mazza poi c'è quella scenona dove il fratello uccide il fratello in effetti poi quando andavamo sul set e cominciamo a provarla e poi Francesco ci spiegava come voleva farla eh, avete visto è una cosa che avviene in maniera molto rapida eh, ed io quando la giravo pensavo che non, non capivo perché lui la stesse girando in quel modo, perché dicevo cavolo questo è il momento più figo, bisogna che duri che loro due si parlino che si, si passino delle cose eccetera però insomma chiaramente poi eh, la si fece come giustamente Francesco intendeva parla e eh, come ce l'aveva in testa e devo dire che poi, vedendo il film, ho capito perfettamente che cosa lui intendeva raccontare. Cioè l'efficacia deflagrante di quella scena è, è dovuta sia al fatto che arriva in quel momento e in maniera inaspettata, ma è dovuta anche al fatto e al coraggio che ha avuto Francesco di girarla in quel modo lì. Eh, tutti gli altri sarebbero risultati retorici, avrebbero appesantito la narrazione. In questo modo qui... Ehm, eh, credo che l'abbia resa potentissima, ecco. poi tecnicamente è una stupidaggine, ti mettono delle, eh, diciamo, delle cariche addosso, dietro c'è una piattina di metallo per evitare che ti bruci, sopra c'è una piccola carica, sopra la carica c'è un palloncino con, eh, con il sangue, c'è una persona che sta fuori dall'inquadratura che quando sente il colpo di pistola preme un, un pulsante, la carica esplode, rompe il palloncino di sangue, rompe anche la camicia e il sangue si, si schizza quindi è una cosa tecnica molto non si sente nulla come un, come un pizzicotto così, ma anche meno eh, l'unica cosa è che bisogna superare è la paura di avere un'arma a pochi centimetri che comunque anche se è salve, quando spara un po' d'aria la muove ecco, però a quello sono abituato perché hanno sparato anche con un Kalashnikov, quindi voglio dire lì era un'automatica, era, era facile insomma Forza, ragazzi. è giusto per curiosità questa differenza di personaggi perché io l'ho vista e la vedo nel film del commissario Mondalbano dove c'è tutt'altro personaggio e vedo da quest'altro lato è chiaro l'attore deve essere versatile però volevo capire un po' la dinamica intima di questi due personaggi completamente diversi ovviamente bellino ha fatto molte altre parti eh? sì, sì. anche ma sì, anche il prezzo eh, sì, diciamo questo è un po' il nostro mestiere, nel senso che eh, L'approccio che uno ha con i personaggi che fa è sempre di grande accredito, qualunque sia, qualunque sia la natura del personaggio, cioè non ti metti mai a criticare il personaggio che stai interpretando, per cui devi trovare una vicinanza. Io ho ovviamente, per chi magari ha avuto occasione anche di vedermi a teatro, la più forte, eccetera, delle corde molto scure che riesco a mettere in campo quando faccio dei personaggi, però magari il grande pubblico non le conosce perché... Eh, appunto, insomma, sono molto più conosciuto e visto come pazzo di Montalbano, per cui non è che ho dovuto fare un salto mortale, insomma, già avevo tutta un'esperienza emotiva su questo, di, su questo tipo di personaggi che, che avevo affrontato più che altro al teatro e che quindi poi me la sono riportata anche, anche nel film. Eh, non, ripeto, non, non, farei, non, farei una, non darei un'indicazione di merito sul, sul valore dell'uno o dell'altro personaggio, perché ripeto, un attore deve necessariamente amare profondamente il personaggio che fa anche quando è un personaggio estremamente negativo. Eh, e quindi io ho un amore per diciamo, Fazio che è facile da amare perché comunque è un personaggio amabile, molto diciamo, limpido, solare, ma in qualche modo ho anche un amore.. Eh, viscerale anche per il personaggio di Rocco perché qualche, mi è sembrato di comprenderne eh, tutta una serie di, di, di, di dinamiche interiori ed emotive eh, che trovo in qualche modo mh, sufficientemente umane da poter essere in qualche modo comprese ecco. Vorrei fare una domanda allo sceneggiatore. Allora la Calabria è senza speranza. Cioè lì lo Stato non c'è eh, quando c'è fa il repulista in casa o chiede due cose mediocrissime. Eh, lo stesso commercio della droga alla fine dei conti è solo uno strumento per ribadire questo arcaismo di queste lotte familiari dove l'amicizia non esiste, esiste solo il senso della famiglia, della propria famiglia. Gli altri sono amici nella misura in cui stanno con te. Quando eh, tu perdi potere, perdi influenza, ti abbandonano tutti e fanno il vuoto attorno e vieni fatto fuori da... Ecco, è eterno questo. Cioè, la Calabria è questa e la Calabria rimarrà questa, in, questi, in questo scenario tremendo, dove se ne viene il vecchio villaggio abbandonato queste nuove case fra virgolette dove vive questa gente dove anche la ricchezza non ha senso la, la, la, la signora che non appresta il grande regalo che gli è stato fatto ecco eh, ecco e quindi rimane questo senso di una del sangue l'unica cosa è il sangue che conta il sangue della famiglia il sangue delle capre e chi sta un po ai margini chi vorrebbe liberarsi in qualche modo non ce la può fare se non in questo, in questo punto interrogativo finale, in questo sguardo un po' allucinato e un po' non si sa che cosa del fratello che rimane alla fine di tutto questo massacro. Questa è la calabria anche in futuro. Ah, vi annuncio che il professor Matti gli ha fatto saltare il trangue. È la domanda che, che racchiude il cuore del film, ma, ma anche del libro. Eh? non è che sia semplicissimo eh, rispondere no? eh, partendo dalla scelta finale che era quella di ammazzare Peppino che non è stata facile eh, però io, Francesco Munzi e Fabrizio Rugirello, che siamo stati quelli eh, che hanno iniziato a scrivere la, la, la sceneggiatura partendo dal libro ma prendendo solo un frammento del libro perché poi il libro è un'altra cosa eh, spiega 30 anni di, di vita criminale non solo calabrese ma eh, italiana eh, ed europea. Noi che dovevamo ammazzare Peppino e che Luciano si doveva suicidare l'abbiamo deciso nella prima settimana di scrittura, ma è una cosa che ci siamo tenuti per noi. Noi nella sceneggiatura iniziale abbiamo, abbiamo scritto un altro finale che era falso, ma che era quello che, vol che, che avrebbero voluto tutti cioè fino alla fine del film anche la produzione lottava per eh, la vendetta, cioè tutti quelli che andavano erano per la vendetta e, e noi non eravamo per la vendetta eh, perché il film eh, anche se non ha un fine pedagogico come non ce l'ha il libro eh, ma secondo noi do avrebbe dovuto avere un messaggio che era forte eh, e che non era di distruzione totale o di fine o di mancanza di speranza ma, ma al contrario e la, la, perché, eh, quello che si dice spesso è che eh, la lotta sia sempre fra il bene e il male, fra il bianco e il nero. Noi tre eravamo e siamo convinti che, che non sia così, che spesso la lotta è fra male e male, è, è addirittura una lotta del male per affrancarsi da se stesso. Quello che Luciano fa alla fine non è uccidere il fratello, che, che è una metafora, è uccidere la parte di male che ha dentro di sé. Eh, perché poi anche, è un'altra cosa che vi posso svelare, sia il libro che il film, eh, non sono nati con tre personaggi che erano eh, diversi, nel, nel libro sono tre amici, nel film diventano tre fratelli, ma tutto è stato pensato come se fossero le tre diverse personalità di, di un unico soggetto che ha queste contraddizioni dentro di sé e queste contraddizioni alla fine esplodono. E nel film sono esplose così: e la parte buona del, dell'uomo uccide la parte eh, cattiva, che erano Luigi a cui ci ha pensato un, ma, un male esterno, e, e Rocco a cui ci ha pensato Luciano stesso, cioè, è l'espellere il male da se stesso. Quindi in questo senso è eh, eh, e, e al contrario c'è la speranza perché è una rinascita totale ma per quella rinascita c'è bisogno di questa catarsi e c'è bisogno che ognuno di noi si affranchi da quella parte di male che c'è in noi luciano per tutto il film voi lo, lo vedevate davanti al santo che beveva ste polverine eh, i, i, insieme alle gocce eh, che servivano per tener buono il demone che aveva dentro era il suo male Perché, perché, perché lui aveva un male talmente forte che non c'era altra soluzione, ma quella è, è, è l'eliminazione totale del male. C'è una parte del male era stata uccisa con Luigi, l'altra parte del male era stata uccisa con, eh, con Rocco, e l'ultima parte del male la, la uccide con, eh, da, da se stesso, ma non è una morte vera è una morte metaforica il male alla fine finisce e le capre che rientrano nella piazza del paese e il riprendersi lo spazio che era stato occupato dal male per tanto anno per tanti anni e, e la montagna che per noi è il, è il centro di tutto, è questa grande madre che, eh, che ha partorito tutti noi, e che, che ci è cresciuto, che, che, che, che ci guarda e dice voi non siete quello che io avevo creato, io non avevo creato questo tipo di persone, avevo creato persone normali che hanno subito questa mutazione genetica e alla fine, e secondo me o, o comunque nelle intenzioni nostre era questo, è la distruzione del male, la rinuncia la rinuncia totale del male. E così noi la vediamo come una rinascita e non come, e non come una fine. Io volevo chiedere, i tre fratelli rappresentano tre tipi di mafia diversa? quindi tre mari diversi. Sì, io Comunque rimaneva valida la domanda del professore, in quanto questa è, io alla fine sono rimasta un po' schiazzata perché mi è sembrata quasi una virata, tra virgolette, clinica, soggettiva, però a livello collettivo, sociale, statale, la speranza è nel soggetto, okay? C'è la rinascita del soggetto che riesce, la parte, diciamo, fa prevalere la parte buona, però rimane chiuso a livello soggettivo, a livello collettivo però mi domando, chiedo, c'è speranza? <ride> Sì, eh, per rispondere alla reazione di prima, so, sono tre mali diversi e c'è cioè la purificazione da tre mali, eh, mali diversi. Per rispondere è, è un dubbio che attanaglia anche noi, soggettivamente c'è questa risoluzione, collettivamente si aspetta una risposta che eh, nella visione... Dei, dei protagonisti che perché no, non è detto sia la mia visione o quella di francesco o, o di chi ci ha lavorato eh, c'è la rappresentazione di questo stato che è assente che interviene a fatto compiù ma in modo c'è cioè, sullo sfondo ma sullo sfondo non è solo lo stato ma è anche la, la, la società che sta intorno a quella famiglia perché quella che avete visto non è la calabria non è tutta la calabria, la calabria è fatta di tantissime cose bellissime eh, di, di, di una grande cultura di secoli e secoli di storia in cui si inseriscono 20 30 anni di cronaca nera che, che, che non c'è, la storia è fatta eh, di. di, di, di per... Sì, sì, sì, ci sono, e anche in Emilia, quindi eh, so, sono uguali. Eh, quello che spesso si è confuso è, questo, è che questo film rappresenta la grande. assolutamente no, né il libro né il film rappresentano la e è un piccolo frammento di Calabria che è anche quello Calabria ma che prescinde e trascende la Calabria perché alla fine è il conflitto, è l'esplosione di un conflitto all'interno di una famiglia o di soggetti che se tu togli lo sfondo del paesaggio che è calabrese, può essere uno sfondo emiliano, uno sfondo francese in effetti il film ha avuto un grande successo all'estero perché è già stato venduto in quasi 15 paesi e con altre tanti paesi ci sono degli accordi che stanno a concludenza quindi vuol dire il fatto di essere internazionali perché parla, non parla di indrangheta o di solo di vicende di criminalità ma parla di sentimenti umani delle contraddizioni che a un certo punto esplodono e là esplodono in quella famiglia che è calabrese ma è, è un linguaggio che, che è universale cioè, non, non pensate che quella sia la, la Calabria e la Calabria come bellezza dei paesaggi perché una spromonta così eh, non c'era mai stato al cinema e non c'era mai stato con la fotografia di un direttore della fotografia grandissimo che è Vladar Radovic, ma quella non è una storia solo calabrese, è una storia che può, eh, può esserci in qualunque parte a qualunque latitudine perché è, è, è lo scontro che c'è dentro ognuno di noi ed è il confronto tra il bene e il male che c'è eh, in ognuno di noi. E quel tipo di speranza a cui si riferisce la signora di una società e di uno Stato che intervengono e che non lasciano solo i soggetti è la cosa che chiaramente manca. Non dovevamo essere né io né Francesco né Peppino a darla, è la fotografia di quello, di quello che c'è del lasciare spesso soli i soggetti a fare i conti con se stessi o con problematiche che sono solo loro e nelle quali la società non entra e plasticamente la società nel film è rappresentata dalla moglie di, di Rocco, cioè da, da, da Barbara Populova che non è solo una donna che, che, che è ipocrita in quanto persona singola, è una società che mangia, che sta insieme a, a quella parte cattiva della società e poi quando succede il problema, quando c'è la tragedia, dice no, io non sono come voi, Eh, L'impostazione secondo me diciamo, narrativa del film è, è un po' tipica, del, dato che la è magna grecia, insomma è tipica proprio della tragedia greca, di no? quelle strutture in cui si va ad analizzare la natura degli esseri umani nella sua parte più scura in maniera molto diciamo, cioè, chirurgica e sono sempre, le tragedie greche, guarda caso sono storie di sangue, cioè sono storie dove c'è spargimento di sangue e soprattutto storie che avvengono sempre all'interno del legame sangue, dove ci sono mamme che uccidono i figli, dove ci sono figlie che uccidono i padri dove ci sono, no? e quindi in questo senso se la, se si, la storia non una legge così, la storia anche del film, eh, assume un aspetto diciamo più universale eh, nel senso che il contesto a questa storia dà un colore, dà una temperatura, però se questa vicenda, cioè la vicenda di tre fratelli che entrano in contraddizione con il loro male, con, le loro, con, le loro, con, la, con il loro dolore in qualche modo, è una storia che la si può infilare in qualsiasi altro contesto e dal tempo dei tragici greci ha sempre funzionato. No, ha sempre funzionato per essere in qualche modo una specie di eh, campanello eh, che ci fa comprendere come funziona proprio la natura umana perché questi personaggi non sono i cattivi di Walt Disney sono persone che in qualche modo devono fare i conti con questa contraddizione e non trovano, al e non trovano altre vie di uscita se non quelle D'altra parte, se voi ci pensate il fatto che ci sia in qualche modo l'idea della che a un certo punto non ci, sono, non ci sono amici, ma a un certo punto può cambiare tutto e, e, e si può fare il in vuoto intorno. Il fatto che ci sia una società fondata sulla prevaricazione, quindi la legge del più forte o, o di quello che in quel momento è il più forte, eccetera, non riguarda solo le famiglie della sono codici su cui è fondata sostanzialmente il 95% della società capitalistica, per cui anche lì come vedete poi c'è una possibilità di vedere il film come, come qualcosa che va ben oltre il contesto che apparentemente eh, racconta, eh, quindi mh, mh, da questo punto di vista, poi è vero, so, la Calabria è anche tante altre cose, d'altra parte un artista quando fa un'opera è costretto necessariamente a concentrarsi su un, una parte, non può raccontare il mondo, e quindi contemporaneamente tutto quello che accade sceglie un pezzettino sperando che quel pezzettino sia sufficientemente significativo per poi illuminare di senso anche tutto il resto sostanzialmente però il film è pieno di tanti fotogrammi che rimandano e potrebbero aprire mille parentesi. Da questo punto di vista io sono riuscito a vederlo per la seconda volta stamattina e ho notato tante finestre che se le apri entri in un altro mondo. Ecco, siccome so che dovete scappare, mi preme dire due cose. Uno, l'ha già sottolineato Gioacchino, l'ha detto meglio anche la... non andiamocene con la sensazione che è una cosa che riguarda la Calabria. Questo è un tema fondamentale, Ci Applausi, è, cioè su cui concentrarsi sempre mantenendo le antenne ben dritte. Secondo, un piccolo spot, visto che abbiamo un Peppino qua, per chi può domani sera, su Raiuto, c'è una fiction importante sulla storia di Altiero Spinelli e sul manifesto di Ventotene, che è un manifesto che nelle vostre scuole viene ogni tanto richiamato, è una bella storia in cui lui è coprotagonista eh, di questi personaggi importanti della nostra storia d'Italia e d'Europa eh, al confino, eh, su Raiuno eh, domani sera. Se siete d'accordo, eh, la chiediamo qui perché ho visto che sono le 5. L'ultima domanda, urla! Urla! È <ride> Fruttosia. Fruttosia. Ma chi è che chiede queste cose? <ride> Grazie ragazzi.